Grazie Presidente, non sono intervenuto prima perché abbiamo cercato di velocizzare il più possibile questo, questo regolamento, l'approvazione di questo regolamento. Eh, voglio ripercorrere velocemente un attimo le tappe che hanno portato all'approvazione di questo Prima di tutto ringrazio eh, gli uffici che hanno lavorato per arrivare il prima possibile all'approvazione di questo di questo regolamento e quindi anche insomma, eh, in commissione cercando quanto più possibile di fornire documentazione e contributi necessari per garantire a tutte le forze politiche di quest'Aula di votare un regolamento che porta più democrazia all'interno dell'amministrazione capitolina e che può essere una base visto che si applica soltanto per le consultazioni referendarie del 2018 potrebbe anche diventare la base per il, per il prossimo anche regolamento degli, eh, delle campagne referendarie che potranno tenersi eh, nel futuro eh, di questa città e come dicevano eh, prima anche i colleghi d'opposizione che ringrazio la, la Commissione fin dal primo momento si è attivata per cercare di dare eh, quei miglioramenti necessari al testo per garantire una maggiore estensione del dibattito, per garantire una maggiore eh, campagna referendaria a tutti i soggetti. Velocemente eh, sono stati appunto, eh, introdotte tutta una serie di disposizioni importanti per la prima volta Sentiamo parlare del libretto informativo, è un istituto esistente in Svizzera, si tratta dell'opportunità diciamo, per l'amministrazione di compilare una documentazione anche digitale necessaria per garantire ai cittadini tutte le informazioni, è un primo passo, non è ovviamente un passo complessivo e definitivo ma si sta finalmente si stanno cominciando ad introdurre degli strumenti di democrazia diretta e di partecipata, ma soprattutto anche democrazia deliberativa nell'ambito della campagna c'è stato un emendamento che era stato presentato anche, se non ricordo male, visto dall'opposizione, forse sul focus group, anche quello eh, da parte nostra politicamente eh, trova accoglimento nella misura in cui non in questo regolamento ma era stato già introdotto all'interno della delle linee guida sugli strumenti di partecipazione. Abbiamo ampliato il termine per i cittadini per potersi, e per i comitati per potersi iscrivere alla campagna e quindi avranno più tempo per poter quindi, eh, fare tutte le eh, dovute eh, richieste. Eh, abbiamo dato l'opportunità eh, all'amministrazione di aggiornare tempestivamente l'elenco di tutti i soggetti della campagna eh, elettorale, della campagna scusate eh, referendaria. Eh, sono state, introdotte anche delle precisazioni circa l'utilizzo digitale eh, delle note e degli opuscoli e con emendamenti anche condivisi con l'opposizione sono state introdotte altre modalità per garantire una maggiore eh, pubblicazione. È stato introdotto un mandato, diciamo, un indirizzo al direttore generale di fare quindi monitoraggio e attuazione di tutti questi indirizzi per fare in modo che si arrivi tempestivamente l'11 novembre a votare votare. Eh, con questo eh, referendum e si sono anche introdotte una serie di strumenti per garantire eh, che la campagna possa essere limitata appunto eh, in questo senso a un periodo che è quello di 30 giorni ma con queste misure insomma si sono, sono stati introdotti anche alcuni eh, dettagli ad esempio legati eh, all'opportunità eh, di eh, prevedere all'interno diciamo, della campagna eh, il fatto che eh, possano arrivare anche delle informazioni insomma in formato digitale a tutta la eh, cittadinanza eh, il tema ovviamente dei gruppi che era stato richiamato anche nel parere del segretariato quindi del fatto che i gruppi dell'assemblea capitolina possano quindi anche loro essere soggetti della campagna come era appunto già la proposta originaria e, eh, a questo punto l'ultimo tema che non è da poco che riguarda la partecipazione della Infatti, alla campagna referendaria c'era già un emendamento che insomma si era eh, si era prodotto eh, e si stava producendo in Commissione, quindi ci sono stati anche articoli giornali che attaccavano chiudo Presidente e quindi abbiamo escluso da questo punto di vista la Sindaca nella valutazione dei soggetti abilitati insomma a partecipare, individuando un soggetto terzo, era nostro indirizzo fin dal principio, proprio per rispondere a quell'esigenza dei, dei consigli e delle raccomandazioni della Commissione di Venezia. Quindi mi dispiace devo dire colleghi che eh, il voto insomma, che, eh, apprezzando anche il riconoscimento con il riconoscimento che il voto dell'opposizione sia quello di astensione, il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente a questa prima delibera, forse dagli anni novanta, sugli strumenti e in particolare sulla campagna referendaria. Grazie. Grazie.